Allora, eccoci qua intanto in attesa del professore che ho già invitato a questa diretta. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, benvenuti a questo nuovo appuntamento e benvenuto a lei, professor Roberto Di Pietra, che tra poco presenterò. Eh, questo che è un appuntamento ormai divenuto quotidiano... Ehm, con Virtual Studium, che è un ciclo di piccole perle di divulgazione scientifica da casa nostra a casa vostra, dato che ovviamente non possiamo muoverci per questa situazione. Questo progetto è coordinato sia da Usina Campus, dal ciclo Maggio e da Uradio. Io sono proprio un rappresentante di Uradio che è la radio del, degli studenti universitari allora innanzitutto dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando che possono fare domande, intervenire io poi le ripescherò anche se sono addietro e insomma, e vi, vi dirò anche qual è il tema sul, sul quale potete fare le domande e avere, insomma, cercare anche di dispiegare quelli che sono i vostri dubbi. Oggi il tema è un tema economico, ne abbiamo affrontati tanti in queste dirette e più precisamente parliamo di economia aziendale con riferimento al bilancio. E qui c'è il nostro professore ordinario in economia aziendale presso il BISAC, appunto Roberto Di Pietra, che è anche presidente, coordinatore del, del Dipartimento dal 2016, giusto? Sí, sí, tengo que membro accademico del Senato accademico nel biennio eh, 16-18. Con lei ovviamente parleremo appunto di bilancio. Eh, il bilancio aziendale che mh, è eh, diciamo un insieme di documenti contabili che un'impresa deve redigere periodicamente e è previsto dalla legge. Eh, ci sono quattro documenti che sono lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario dal 2015. Mi corregga se sbaglio e ovviamente la invito anche magari ad approfondire, prima di entrare proprio nel merito della questione che è il bilancio d'azienda con il coronavirus, eh, diciamo nella situazione attuale, anche se vuole specificare qualche, dirci in cosa consistono questi documenti. Allora, molto molto brevemente, chiaramente mi rendo conto che, che è un argomento tecnico, certamente molto diverso dagli argomenti che avete affrontato nei giorni e nelle settimane passate, eh, sicuramente diciamo, meno, meno eh, ancorato a percorsi storici o a, o a, o a temi, ad esempio, uh, di letteratura. Uh, il tema è tecnico e pertanto mh, magari sarò in qualche passaggio anche un po' poco, poco chiaro, se sarà così magari... Fatemi un cenno, datemi qualche indicazione. Allora, il, il bilancio che le imprese sono chiamate a predisporre dalle norme di legge, in particolare dal codice civile, è eh, un documento abbastanza complesso, nel senso che, come giustamente ha detto lei, eh, include eh, quattro parti più una che si aggiunge obbligatoriamente, le quattro parti come diceva lei sono lo Stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario, la nota integrativa e in aggiunta fuori dal bilancio la relazione sulla gestione, sono documenti che hanno lo scopo ogni anno, ogni periodo amministrativo, di dare traccia di quello che è la situazione patrimoniale di una impresa quindi come il suo patrimonio si modifica, si è strutturato e si modifica per effetto della gestione, ehm, hanno lo scopo attraverso il conto economico di dirci come è andata la gestione, se la gestione è stata in grado di generare valore e quindi dimostrare utile o al contrario di illustrare una perdita, se la gestione, eh, quella finanziaria, ha dato luogo alla possibilità da parte dell'azienda di generare eh, dei flussi finanziari netti, cioè di generare sostanzialmente quello che è cassa o qualcosa di simile alla cassa. Il tutto allo scopo di eh, informare innanzitutto chi gestisce l'azienda, eh, i manager, ma eh, allo stesso tempo gli azionisti, se, se si tratta di una società per azioni, ma anche e soprattutto chi finanzia la società stessa, la società per azioni, quindi le banche, gli investitori, coloro che hanno comprato azioni per investire i loro risparmi. E' è chiaramente un documento che deve seguire delle regole perché chiaramente non può essere predisposto come, come più ci piace. Questo in estrema sintesi, quello che posso dire proprio in pochi secondi, direi, in merito sì, io... al bilancio. Quindi appunto un documento molto importante che tutti possono visionare perché se non sbaglio è anche, diciamo, viene presentato regolarmente alla Camera di Commercio Provinciale, quindi può essere visionato ovviamente per scopi più tecnici, però insomma comunque sono documenti molto importanti che quasi sono una bussola per le imprese e per le aziende che eh, come sappiamo oggi invece con questo con il problema che stanno affrontando, molto grave, diciamo che ehm, potrebbero perderla loro, purtroppo, la bussola. E, infatti, proprio in merito a questo. Volevo domandarle, come cambia il bilancio di esercizio eh, con la chiusura forzata delle imprese durante tutto questo lungo periodo che non si sa quale, quando finirà? e eh, In riferimento anche magari ai provvedimenti che il governo ha emanato e che, si, ehm, ehm, che avranno anche un effetto poi proprio sui bilanci. Allora, proviamo, proviamo a distinguere eh, alcuni temi. Primo tema. Um, se non fosse successo nulla, in questa primavera le imprese avrebbero dovuto procedere all'approvazione del bilancio del periodo amministrativo 2019, uh, nel senso che uh, le aziende hanno normalmente un periodo che coincide con l'anno solare, 1 gennaio 31 dicembre e uh, ovviamente uh, per fare il bilancio ci vuole del tempo e il Codice Civile concede quattro mesi di tempo fino al 30 aprile per predisporre il progetto di bilancio e poi sottoporlo, se si tratta di una società per azioni, all'approvazione dei soci. Uh, in questa primavera uh, avremmo dovuto uh, avere la stagione dei bilanci. Il uh, contesto che ci circonda, ai uh, noi, il coronavirus, rende molto complicata la possibilità di procedere ad approvare il bilancio 2019. Tant'è vero che il, la, tutta la decretazione se vogliamo, di urgenza eh, relativa al coronavirus ha previsto delle possibilità per eh, diciamo, rendere possibile in tempi congrui l'approvazione dei bilanci. Uh, in particolare l'articolo 106 del uh, decreto uh, del Presidente del Consiglio dei Ministri del, 18, del 17 marzo numero 18 ha concesso la possibilità di uh, posticipare questo adempimento al 28 giugno 2019 uh, perché evidentemente uh, così si dà più tempo alle società, alle imprese di poter eh, riuscire a, a, a compiere tutte le operazioni che sono necessarie per la predisposizione del progetto di bilancio 2019 e anche eh, per poi procedere alla convocazione e dei consigli di amministrazione che saranno necessari per questo processo e anche dell'assemblea dei soci. Cosa peraltro, come sappiamo, non semplice, perché di questi tempi non si può convocare un consiglio di amministrazione in presenza. Ora molte, molte aziende, molte società per azioni già nel passato si erano attrezzate a poter convocare un consiglio di amministrazione in remoto, a distanza, magari con la presenza del solo presidente del consiglio di amministrazione e del segretario del consiglio di amministrazione facenti funzione, ehm, in, in presenza tutto il resto dei componenti a distanza. L'interpretazione dei decreti che sono stati emanati in questi giorni, in queste settimane, ha esteso la possibilità di convocare i consigli di amministrazione e poi le assemblee dei soci in modalità evidentemente remote, a distanza. Sostanzialmente quello che stiamo facendo io e lei e tutti gli altri collegati. L'importante è che le modalità telematiche consentano una effettiva partecipazione. Significa che i consiglieri di amministrazione possano, ascoltare e possano essere ascoltati, cioè possano prendere la parola e quindi possano votare esprimendo le loro opinioni, il loro voto, in modo tale che possano essere ascoltati e eh, possano ascoltare. Uh, questa cosa non era prevista per tutte perché non era prevista in tutti gli statuti, uh, a questo punto invece viene stesa a tutti quanti. Uh, e questo è per quanto riguarda l'anno 2019. Relazione alle possibilità di approvare il bilancio. Sul bilancio 2019, magari mi fermo e lei mi fa la domanda. No, no, no, prego, prego. prego, prego. No, no. Sul bilancio 2019, eh, diciamo ci sono tre possibilità che l'accidente del coronavirus abbia avuto eh, un'incidenza. Una prima incidenza eh, può essere la, la seguente, e cioè i fatti che sono avvenuti dopo la chiusura del bilancio 2019, cioè dopo il 31 dicembre, possono in qualche modo avere la capacità di impattare sui valori di bilancio del 2019. Perché eh, sono successe cose, eventi, circostanze che li hanno in qualche modo modificati. Cioè eh, nel mese supponiamo di gennaio-febbraio-marzo gli eventi legati al coronavirus hanno determinato effetti che incidono su valori dei, del bilancio 2019, cioè facciamo un esempio molto banale, eh, potrebbe essere che noi vantiamo un credito presso un nostro fornitore e un nostro cliente in Cina per gli effetti di quanto accaduto in Cina a eh, gennaio o febbraio, è abbastanza probabile che quel credito sia diventato totalmente eh, insolvibile. Non lo possiamo riscuotere e di questo ne siamo venuti a conoscenza a febbraio. Ora, continuare a scrivere nel bilancio 2019 che noi avevamo un credito con quel cliente in Cina significa evidentemente fornire una informazione che, che non è più veritiera, che non è più eh, attendibile eh, significa evidentemente fornire una informazione eh, non del tutto corretta. In queste circostanze e eh, diciamo, quando si verificano queste circostanze, evidentemente dovremo prendere atto che qualcosa debba essere modificato nel, nei valori di bilancio del 2019. E questo è un primo punto. Vi è un secondo punto, e cioè... Eh, sempre su, su, tenendo conto come dire avendo nello specchietto retrovisore i valori del 2019 eh, potrebbe essere che quanto è successo in questi mesi eh, deve essere reso noto a, a, a, a chi leggerà il bilancio in modo tale che eh, si possa aver chiaro che i valori che abbiamo esposto in bilancio hanno subito eh, una, o possono subire delle variazioni che sono, come dire, l'effetto della situazione che si è venuta a creare. Non dobbiamo modificare i valori, ma dobbiamo integrare l'informazione e questo lo facciamo all'interno della nota integrativa, lei diceva quella, parte, quella quarta parte del bilancio. La nota integrativa è una specie di documento, chiamiamolo in prosa. Gli altri documenti del bilancio, stato patrimoniale, conto economico no? e il rendiconto finanziario sono documenti invece in cui abbiamo degli schemi, dei numeri, eh, delle somme espresse in, in moneta, in euro. Nella nota integrativa invece abbiamo una parte più in prosa. In questa parte in prosa dobbiamo evidentemente eh, precisare che ci sono delle voci del bilancio che sono corrette dal punto di vista contabile ma devono essere lette interpretate alla luce di alcuni effetti che per esempio hanno inciso su mh, valori di mercato che sono cambiati radicalmente. Si pensi soltanto al fatto che eh, in bilancio possiamo avere degli investimenti fatti in azioni o in titoli che alla chiusura del bilancio avevano una certa valutazione, ma dopo quello che è successo nei valori di mercato Uh, in febbraio o gennaio i valori sono scesi radicalmente il valore di questi titoli di questi investimenti eh, eh, si è svalutato e questo in nota integrativa noi siamo chiamati a, a renderlo evidente, noto come è successo tra l'altro come è successo? perché ovviamente hanno perso molti punti soprattutto nelle esporti settimane quindi magari soprattutto per quelle aziende, ACL che avevano titoli in corso hanno perso parecchio. Certo. E, e, e per l'appunto eh, diciamo l'andamento altalenante e comunque al ribasso di queste settimane eh, non può essere ignorato dovendo arrivare all'approvazione di bilancio 2019, supponiamo nelle ultime settimane negli ultimi giorni di giugno, eh, per l'appunto non può essere ignorato e quindi lo dobbiamo riportare in nota integrativa per far presente a chi leggerà il bilancio che eh, quei valori al 31 dicembre erano fissati in quel modo e che invece hanno subito questo, questo tipo di variazioni negative che sono variazioni eh, rilevanti, cioè chi legge il bilancio senza quelle informazioni evidentemente rischierebbe di assumere o mh, prendere delle decisioni non corrette. Vi è un terzo punto legato al guardarci indietro al, al bilancio 2019 e ad approvarlo. Ed è un, il punto, se volete, più, più dolente, cioè eh, è eh, quel punto che ha a che fare con eh, la eh, cosiddetta, eh, eh, cosiddetta continuità aziendale, ovvero eh, una continuità aziendale che eh, significa... Uh, il presupposto attraverso cui noi valutiamo un'azienda e esprimiamo i valori dell'azienda e bilancio. Noi assumiamo che la continuità aziendale è quella rispetto alla quale uh, abbiamo un presente dell'azienda e abbiamo degli indizi che il presente dell'azienda sarà anche nel futuro, nell'immediato futuro. Insomma l'azienda è in funzionamento quest'anno e presumibilmente, probabilmente lo sarà l'anno prossimo. Ora... Eh, con quello che si è verificato alcuni valori del bilancio potrebbero essere cambiati eh, radicalmente dal fatto che ci sono elementi che mettono in crisi la continuità aziendale e pertanto questi valori eh, se questo viene a mancare hanno subito delle perdite si dice durevoli. Eh, a, eh, durevoli significa che eh, non sono più l'effetto di una di un diciamo variazioni giornaliere a rialzo o a ribasso, ma si sono stabilizzate a ribasso a valori nettamente più bassi dei valori che avevamo nel 2019. Se questo accade eh, le norme contabili ci dicono che dobbiamo effettuare delle svalutazioni, eh, svalutazioni che debbono essere eh, prese in considerazione, cioè dobbiamo abbandonare i criteri di valutazione che normalmente adottiamo quelli previsti dalle norme e le norme stesse ci dicono devi procedere a svalutazione. Eh, quello che ho detto fino ad ora ovviamente eh, non è quello che, che penso io, ma è quello che è scritto nelle norme che regolano come no, si no, fa il bilancio, nel no, no. senso che è, è scritto in eh, norme di legge, codice civile, ed è scritto in norme professionali che sono quelle eh, dei dottori commercialisti e ragionieri, comunque emanate da un organismo che si chiama Organismo Italiano di Contabilità. Anche perché lei ha presentato una situazione del bilancio che non solo riguarda quest'anno, ma riguarda quello che è accaduto, cioè dovranno essere modificati alcune alcune voci dello scorso anno e soprattutto nonostante la situazione di confusione e le deroghe eh, il bilancio ha fortunatamente in questo caso purtroppo direi ehm, dei principi molto chiari che sono quelli di verità e chiarezza quindi comunque eh, devono riportare fedelmente tutto quello che accade nonostante proprio tutte le proroghe che aiutano certamente. Ah, e a proposito di questo, volevo chiedere: secondo la sua esperienza, quali potrebbero essere delle misure così funzionali, magari che si potrebbero adottare proprio per aiutare sentare, eh, queste, insomma, questa redazione del bilancio, in generale per aiutare proprio le aziende in questa, in questa fase difficile? Allora, eh, sulle soluzioni sulle medicine, non, non saprei, al momento non è molto chiaro quello che. Che si può fare. Uh, nel senso che, appunto, sul bilancio 2020, uh, evidentemente questi, questi mesi, che non saranno solo uh, i primi tre che sono appena trascorsi, ma uh, anche qualcuno, qualcun altro dei prossimi, uh, renderanno per molte aziende la, la vita molto complicata e per qualcuna di queste al, al limite della possibilità stessa di sopravvivenza dell'azienda. Questo lo, lo vedremo e purtroppo evidentemente sarà una situazione grave e, e, e temo anche generalizzata. Eh, certo è che molte imprese che sono di fatto state costrette a sospendere la loro attività sono andate nella condizione che dicevo prima, quella di eh, eh, diciamo, mettere a rischio la continuità aziendale, cioè eh, l'essersi totalmente fermate. Pertanto, aver arrestato totalmente i processi produttivi di queste, di queste aziende evidentemente ha messo a repentaglio il profilo sicuramente economico e in primo luogo, prima di quello economico, quello finanziario in particolare quello della liquidità non avere risorse finanziarie liquide per poter eh, effettuare gli acquisti per poter pagare gli stipendi per poter pagare le forniture, per poter quindi pagare e restituire le forniture ad esempio di risorse finanziarie alle banche, tutto questo è in certi casi difficile da sormontare e in qualche caso evidentemente non più possibile. Quindi quello che sta facendo ad esempio il governo è certamente quello di arrestare i flussi finanziari in uscita cioè eh, rendere eh, meno gravosa la possibilità di non avere liquidità per pagare eh, le rate di mutuo, per pagare eh, gli, parte degli stipendi, per pagare gli adempimenti fiscali. Quanto più si limita la fuoriuscita di liquidità, tanto più si riesce ad aiutare le, le aziende per impedire, per tamponare la, uh, i flussi finanziari in uscita. Poi, se questo qui sarà sufficiente eh, per qualche azienda, certamente sì, come tutti ci auguriamo, per qualche azienda magari no, evidentemente questo sarà qualcosa che vedremo più avanti. Ma è eh, evidente un aspetto. Eh, nel momento in cui un'azienda viene fermata nella sua dinamica, nel suo funzionamento, evidentemente si arrestano i suoi cicli vitali. In primo luogo quello finanziario, poi quello economico, cioè ai costi devono eh, seguire, devono riflettersi i ricavi e, e se questo non accade eh, e non accade per troppo tempo eh, è inevitabile purtroppo la, eh, la crisi eh, dell'azienda e anche la sua, la sua fine. Quanto più riusciamo a limitare il periodo di, di, di arresto, quanto più riusciamo a limitare i flussi finanziari in uscita e magari a immettere del denaro, quindi misure che aiutino le aziende facendo arrivare loro delle risorse finanziarie, tanto più riusciamo a limitare l'impatto negativo di questa crisi. Quindi un denaro fresco che deve affluire come stanno cercando di fare proprio dalle banche e dalle delle aziende. E a proposito di questa continuità di cui lei ha parlato, ad esempio le molte aziende che stanno, che stanno riconvertendo, cosa che non accadeva essenzialmente dalla guerra, Stanno riconvertendo, per esempio, per produrre mascherine o macchinari medici. Questa è da considerarsi come una continuità dell'azienda oppure come un nuovo punto, diciamo, per loro? Beh, insomma, intanto, eh, intanto è chiaro che sì, è un modo per qualcuna di queste, evidentemente, non è che tutte si possono riconvertire a questa situazione. Per, eh, per rendersi utile in questa, in questa battaglia in questa guerra rispetto a questa situazione è chiaro che per chi lo fa credo che lo fanno soprattutto uh, a puro uh, come dire, scopo uh, di rendersi utile di, di, di partecipare uh, per quanto è possibile alla, alla, alla guerra in atto non credo che loro, le aziende che fanno questo hanno trovato anche il modo di utilizzarlo per sopravvivere certamente mantengono in funzione quanto, quanto hanno quanto, quanto riescono a fare in, in termini di mh, capacità produttiva ma certamente per queste aziende non c'è eh, l'arrivo di, di, di denaro non credo che lo facciano perché sperano di essere, eh, di essere pagate eh, e eh, di ricevere eh, quanto normalmente fanno però volevo tornare su, su, su un aspetto um, che è, è il seguente um, per il 2019 vedremo quel che succede e succederà eh, con l'approvazione del bilancio. Per il 2020 invece eh, il, eh, diciamo, il bilancio 2020 evidentemente lo vedremo nel, nel, nella primavera del 2021. Quindi evidentemente la speranza è che il secondo semestre di quest'anno consenta ad alcune, molte aziende di questo genere. Eh, di, di, di recuperare quanto più possibile magari si chiuderà un anno eh, in perdita, magari in perdita enorme e allora lì sarà opportuno che le misure del, del governo, che le misure del, del sistema economico consentano eh, di assorbire la perdita consentano di poterla distribuire nel corso dei prossimi anni quanto più possibile che eh, consentano ovviamente anche di eh, ridurre quanto più possibile eh, gli oneri fiscali che comunque molte le aziende sono chiamate a, a, ad onorare, a sopportare. Sì. Um, questo ovviamente lo vedremo nel, 2000, nel 2021. Sì, um, dovremmo aspettare anche questi effetti, dovremo aspettare l'anno prossimo, non solo li vediamo nel 2019, ma dovremo anche vedere poi gli effetti di eventuale ripresa proprio nel bilancio del prossimo anno. Sì. Sì, io, sì. Sì, eh, ah, prego, prego. No, no, dicevo in ultimo, non ho accennato a, a questo punto, ma credo che sia importante. Eh, ovviamente l'approvazione la, diciamo, la, del, del bilancio 2019 non mette solo in crisi il sistema eh, di valutazione eh, dell'azienda dell e quindi di approvazione poi eh, del bilancio e, e quindi il Consiglio di amministrazione e l'assemblea, ad esempio, dei soci in una SPA, ma mette anche in difficoltà chi il bilancio lo deve controllare e mi riferisco al ruolo del, del collegio sindacale e al ruolo del revisore unico della società di revisione. Per questi soggetti evidentemente eh, vi è l'esigenza di eh, avere quante più informazioni possibili. Ora normalmente questo tipo di ruolo viene interpretato raccogliendo tutte le informazioni eh, svolgendo visite in azienda che sono assolutamente impossibili in questo momento e raccogliendo tutte le informazioni che permettano a questi soggetti di poter eh, approvare di poter fornire una relazione quella del collegio sindacale o una relazione quella del revisore unico o della società di revisione sulla base di informazioni che sono state raccolte e che hanno permesso di verificare la corretta determinazione dei valori di bilancio tutto questo nella situazione che stiamo osservando viene messo in difficoltà, in crisi. Può essere che si risolva riuscendo a spostare in avanti l'approvazione del bilancio e quindi avere più tempo per raccogliere queste informazioni, ma vi è la buona probabilità che il revisore dei conti, la società di revisione, comunque non riesca ad avere tutte le informazioni, si trovi di fronte ad una impossibilità a raccogliere queste informazioni non per colpa dell'azienda, ma per colpa delle circostanze che peraltro sono circostanze fuori dal controllo dell'azienda. Pertanto è opportuno in questi casi che il Revisore alla fine concluda dicendo non posso emettere il giudizio sul bilancio che mi viene sottoposto perché mi trovo di fronte ad una condizione di impossibilità ad emettere un giudizio informato. E questa circostanza, peraltro, sarà forse quella che verrà, magari in diversi casi, eh, percorsa proprio con riferimento all'emanazione eh, di una relazione di revisione sul, a valere sul bilancio del 2019. Eh, credo che sarà così in diverse circostanze. Certo, infatti è difficile valutare in queste situazioni tutti quanti, credo anche voi professori, per quanto riguarda gli esami vi troviate in difficoltà, anche insomma, chi poi deve verificare i suoi bilanci senza informazioni utili è davvero molto, molto complicato. Allora, io le volevo fare l'ultima domanda perché il nostro tempo sta per scadere, ma intanto invito se qualcuno alla luce di quello che abbiamo detto finora, che ci ha spiegato, vuole insomma, fare qualche curiosità, fare qualche domanda sul tema. Ho sentito parlare che alcune banche, in particolare l'Intesa San Paolo, eh, sostanzialmente ha bloccato eh, le, diciamo, i, i, i denti eh, agli associati, perché ovviamente questo è proprio il periodo in cui anche si fa fronte a redistribuire gli utili. Con l'utile, diciamo così, bloccato, eh, cosa ci si fa? Si può spendere magari per l'azienda? Eh, cosa ci si può fare? Diciamo? Cosa eh, eh, può... Questa misura rientra esattamente nella, nelle misure che dicevamo prima, e cioè la distribuzione dei dividendi è oh, sostanzialmente una fuoriuscita di liquidità. Perché devi pagare dividendi a tutti gli azionisti. Una società, come nel caso specifico, Banca Intesa, che decide di non distribuire dividendi. Uh, evidentemente ha, ha dell'utile che potrebbe distribuire ma non lo trasforma in dividendo eh, e quindi non lo trasforma in una uscita di, di liquidità evidentemente perché eh, in questo modo ha, ha la possibilità di trattenere liquidità che può per esempio essere utilizzata per eh, ampliare l'attività la, la, di, di prestito o quantomeno per fronteggiare il mancato rientro dai prestiti a causa delle aziende che sono in difficoltà e che non sono in grado di onorare eh, i, i prestiti dunque per, per una banca di questo genere significa in qualche modo eh, crearsi un'opportunità di avere un cuscinetto di liquidità che, che, che le serve per le aziende che eh, decidessero di non distribuire dividendi evidentemente è come avere della, un minore eh, un impegno Meno oneroso a dover appunto, utilizzare liquidità per, questo, per queste circostanze. Quindi è sicuramente una misura che serve a trattenere liquidità delle aziende. Eh, per ripartire? proprio in, in eh, prospettiva, ripartire in, in prospettiva, in prospettiva di metri, ripartire. In quei fondi di svalutazione di cui lei diceva per i crediti non esigibili per pagare i fornitori, insomma, per una serie di questioni. Eh, um, ne posso approfittare giusto ancora un certo, minuto per certo, dire certo. più o meno a cosa si può fare riferimento qualora qualcuno fosse interessato. Um, io uh, diciamo farei riferimento a tre cose per chi fosse interessato al, al bilancio uh, alla redazione del bilancio di fronte a queste difficoltà. Uh, un primo documento è certamente il... Decreto legislativo a cui ho fatto riferimento che è del 17 marzo, il numero 18, e l'articolo 106. Poi farei riferimento a un documento dell'Organismo Italiano di, di Contabilità, che è l'OIC 29, che riguarda proprio uh, alcuni aspetti che hanno a che fare con la redazione del bilancio, soprattutto ai fatti intervenuti dopo la uh, chiusura del, dell'esercizio. Quindi ai fatti che intervengono fra il 31 dicembre e il 30 aprile, nel nostro caso 28 giugno. Uh, in questo documento uh, sono per l'appunto previste le casistiche che menzionavo prima all'inizio del nostro colloquio. Poi farei riferimento anche all'OIC9 che è quello delle perdite durevoli di valore, eh, ovvero eh, a quelle perdite che si manifestano in difficoltà, in criticità di continuità aziendale e di cui si deve tener conto evidentemente per abbandonare i criteri del codice civile e sceglierne degli altri che siano più eh, diciamo, ehm, coerenti con la situazione che determina queste perdite durevoli di valore. E in ultimo farei riferimento ad un documento della uh, Fondazione Dottori Commercialisti che è stato uh, emanato pochi giorni fa e che per l'appunto è una specie di commentario sul decreto uh, sull'emergenza Covid, uh, quel decreto legislativo uh, numero 18 del 17 marzo che uh, articolo per articolo ne esamina gli aspetti eh, più eh, legati al mondo della professione contabile e alla fiscalità. So che più avanti avrete un seminario, un incontro, eh, un colloquio con il mio collega il dottor Marinello, lui affronterà gli aspetti fiscali e sono abbastanza sicuro che toccherà anche questi temi. Questi documenti sono, sono utili per potersi fare un'idea un po' più approfondita, un po' più tecnica di quanto abbiamo visto insieme ora. E lei mi ha proprio anticipato perché volevo chiederle dei suggerimenti, questi sono preziosissimi anche se lei è stato davvero molto chiaro. Eh, Spero. Eh, Spero. I suggerimenti eh, li troverete sulla nostra pagina Facebook di Uredio e di Ucena Campus. In ultimissimo una domanda che ci arriva, che può essere breve, ci chiede se davvero c'è rischio di acquisti facili delle nostre aziende da parte dei paesi stranieri credo che anche i paesi stranieri siano in difficoltà se posso fare una eh, diciamo è chiaro che molte aziende che si troveranno in difficoltà eh, potranno essere su, su, sul mercato ma non sappiamo dire se questo sia come dire solo, solo come dire nelle possibilità si parla dei cinesi che verranno a comprare queste aziende ma non saprei dire se questo necessariamente significa che avremo eh, il, determinate aziende, determinate realtà che saranno comprate da alcuni piuttosto che da altri certo è, sarà una fase nella quale eh, appunto purtroppo ci saranno, ci saranno anche delle situazioni di crisi e, eh, e, e, e potrà succedere che ci saranno delle acquisizioni eh, ma questo, questo vale per tutti perché mi sa che la crisi non è soltanto in Italia sarà, sarà una crisi che toccherà le, larga parte della realtà mondiale quindi no, non, è, non, è, non penso sia come dire unilaterale soltanto verso l'Italia esatto perfetto io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito ma ringrazio soprattutto lei professore offerte di pietra e eh, continuerà questo progetto ad andare avanti tutti i giorni e buon lavoro perché che comunque voi professori continuate a lavorare soprattutto per noi quindi grazie per aver partecipato e a presto Grazie, state a casa e state al sicuro. E tanto, soprattutto. Arrivederci. Arrivederci. Uh...